Le piattaforme sono fondamentalmente dei dispositivi di intermediazione è in termini molto generali eh, l'aspetto che eh, unifica eh, piattaforme che sono tra loro anche molto diverse il mio rapporto con eh, un autista eh, di Uber il mio rapporto con uh, un rider uh, di Fudora, il mio rapporto con uh, qualcuno che mette a disposizione il suo appartamento su Airbnb è mediato dalla piattaforma. Mm. Parlare delle piattaforme come dispositivi di intermediazione significa sottolineare il ruolo che svolgono nell'organizzazione dei rapporti sociali. In questo momento in cui viviamo in isolamento questo è eh, ancora più evidente c'è quasi un monopolio delle piattaforme sui rapporti sociali sulla socialità in questo senso le piattaforme hanno eh, implicazioni direttamente politiche hanno a che fare cioè con il modo in cui ci rapportiamo gli uni agli altri. Questo naturalmente non è neutrale. Alcune piattaforme almeno si candidano a uscire eh, tra eh, i vincitori di questa crisi, anche economica evidentemente, che stiamo vivendo. Pensate ad esempio alle piattaforme di Microsoft o di google per la didattica a distanza che, veng che vengono utilizzate in uh, centinaia migliaia di scuole di mm. università mm. è facile prevedere che anche il valore mm. di uh, queste imprese possa essere uh, incentivato mm. moltiplicato mm. da quello che sta mm. avvenendo contemporaneamente come dicevo eh, le condizioni in cui stiamo vivendo, rendono evidente l'importanza delle piattaforme, il fatto che eh, la nostra vita è difficilmente concepibile senza le piattaforme. Questo eh, è particolarmente evidente in questo momento eccezionale, ma come eh, spesso avviene, l'eccezione illumina anche la normalità ci fa comprendere dunque rispetto alle piattaforme quanto siano entrate in profondità nelle nostre vite le piattaforme in quanto infrastrutture della quotidianità devono essere fatte oggetto di una riflessione critica e di una azione politica nella discussione internazionale su questi temi si eh, confrontano fondamentalmente due opzioni quella del eh, controllo statale delle piattaforme e quella del cosiddetto cooperativismo di eh, piattaforma. Io penso che eh, dovremmo cercare di superare questa alternativa. Dovremmo cercare di immaginare un insieme di interventi che in alcuni casi possono sicuramente anche coinvolgere il potere dello Stato, mentre in altri possono appoggiarsi ad esempio al potere dei comuni e possono incentivare lo sviluppo di cooperative che gestiscano le piattaforme. In fondo, così come le conosciamo, le piattaforme emergono nel contesto di un'altra crisi, della crisi finanziaria del 2007-2008. Evidentemente esistevano piattaforme anche prima, ma le piattaforme come le conosciamo oggi, il cosiddetto capitalismo di piattaforma, emerge all'indomani della crisi del 2007 2008 in poco più di dieci anni le piattaforme sono diventate come dicevo tra le infrastrutture fondamentali della nostra quotidianità si tratta dunque di porre il problema di eh, diffondere la consapevolezza del fatto che proprio in quanto sono dispositivi di intermediazione eh, le piattaforme devono essere considerate come qualcosa di comune e deve essere dunque messo in discussione hm? il principio della proprietà privata delle piattaforme. Hm? Dicendo questo sono consapevole del fatto che sto dicendo una cosa tutt'altro che facile da realizzare. Hm? Sto indicando un terreno di conflitto, un terreno di contesa, un terreno di lotta cui appunto si tratta intanto di affermare questo principio e una volta affermato il principio secondo cui le piattaforme sono un che di comune si possono immaginare diversi modi di gestione delle piattaforme e anche laddove diventasse possibile il controllo statale su alcune piattaforme eh, non si può in alcun modo rinunciare al principio della gestione cooperativa.